Sono la coordinatrice dei progetti in Bosnia e Herzegovina di Ipsia. In particolare, negli ultimi anni, Ipsia si sta occupando di progetti a favore della popolazione migrante in transito lungo la cosiddetta rotta balcanica e operiamo all'interno dei centri di transito che sono stati mano a mano aperti in questi anni da parte dell'organizzazione internazionale per l'emigrazione insieme al lavoro che viene svolto quotidianamente dal governo bosniaco sia il ministero della sicurezza attraverso l'agenzia dei servizi per gli stranieri Ipsia è presente in Bosnia-Herzegovina già dal 1997 abbiamo prima di tutto fatto progetti per la ricostruzione nel contesto dopo la guerra degli anni 90 e dopo la ricostruzione fisica sono passati gli interventi di ricostruzione se vogliamo chiamarla morale e psicosociale della popolazione che abitava e che è tornata ad abitare in Bosnia dopo la guerra. Nel corso di questi anni il nostro intervento è sempre stato rivolto anche in larga parte ai giovani della Bosnia-Herzegovina e poi appunto da quando, dal 2015, è esplosa questa Rotta migratoria dei Balcani, eh, appunto, abbiamo cominciato prima in Serbia e poi anche in Bosnia a operare all'interno dei centri che sono stati aperti all'interno di, di questi paesi interessati, appunto, dalla migrazione. Tra i diversi progetti che si ha porta avanti da tanti anni anche in Bosnia e Herzegovina, sicuramente ci sono da citare anche i progetti di eh, servizio civile internazionale all'estero, in questo caso il servizio civile universale Viene svolto a BIAC, ci sono quattro posti a disposizione all'interno dei progetti a favore dei migranti. Quindi i volontari saranno inseriti in uno staff più ampio costituito da persone che lavorano in ufficio, altri colleghi bosniaci che lavorano sul campo insieme a loro e appunto eh, le persone che faranno servizio con noi per un anno. Il servizio si svolge tutti i giorni all'interno dei centri di transito. Le attività in particolare che vengono svolte sono attività di animazione psicologica sociale, ricreazione, educazione non formale e anche corsi in base anche alle caratteristiche e le competenze dei volontari e l'interesse che le persone all'interno dei campi possono avere. Le persone che vivono nei campi sono persone che vengono in questo momento per esempio in particolar modo dai paesi come l'Afghanistan, ma anche Iraq, Cuba, ehm, ci sono persone che vengono da diverse aree come Marocco, Algeria, altre zone dell'Africa, anche subsahariana è una rotta estremamente eh, variabile, è una rotta sempre viva nonostante gli accordi politici vogliano che sia ufficialmente chiusa, ma appunto la nostra presenza dal 2018 all'interno di queste strutture ci fa dire che è una rotta assolutamente vitale. Lavoriamo insieme a diversi partner Primo tra tutti sicuramente il governo bosniaco che appunto gestisce questi centri e insieme a loro l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni che fa una sorta di supervisione e accompagnamento alla gestione della migrazione e poi ci sono i partner locali come la Croce Rossa di Biac soprattutto, poi c'è la Caritas Italiana in Bosnia ma anche le diverse Caritas del contesto Jesuit Refugee Service a Bihac, le 1 e altre associazioni locali e poi ci sono le attività che vengono svolte anche all'esterno nei campi che vengono realizzate per esempio con la Municipalità di Bihac, ma anche con altre associazioni per esempio l'Associazione Giovanile Upocreto o altre realtà che si occupano di sport, animazione giovanile ed educazione. Volontari in servizio civile quindi potranno prendere parte a tutta questa serie di eh, interventi che l'organizzazione realizza all'interno del contesto, non solamente a favore dei migranti che sono sicuramente il target principale dell'intervento, ma anche appunto con la popolazione locale, i giovani del contesto e poi... Saranno di supporto le attività trasversali che IPSIA ha come il progetto di volontariato Terre e Libertà, il progetto Football No Limits, un accompagnamento ai volontari dei cantieri della solidarietà di Caleta Sambrosiana e altre tipologie di attività che andremo a realizzare anche in base agli altri progetti che IPSIA porta avanti nel contesto oltre appunto a quelli legati solamente alla migrazione. I volontari potranno anche dare sostegno all'attività dell'ufficio, per cui sostenendo l'amministrazione, imparando a gestire le rendicontazioni, imparando anche volendo a scrivere progetti, per cui anche una parte di progettazione legata all'Erasmus Plus e sicuramente sono le attività diversificate che permettono alle persone di acquisire uno spettro di competenze e conoscenze molto ampie. I volontari che quindi prenderanno parte ai nostri progetti avranno modo di sperimentare tante attività legate appunto al contesto nel quale operiamo e siamo inseriti da parecchi anni. I volontari appunto sono quattro persone che possono avere profili differenti, sicuramente avere acquisito esperienze precedenti in progetti di animazione giovanile piuttosto che progetti a favore dei migranti, attività diciamo di sostegno per esempio nei CAS o negli SPRAR possono essere eh, delle, dei punti in più diciamo quindi qualche cosa che può eh, venire visto in maniera favorevole all'interno del processo di selezione ma soprattutto vengono richieste caratteristiche come flessibilità, adattabilità capacità di lavorare in team, creatività, empatia, quindi non cerchiamo figure professionali estremamente specifiche, anzi vogliamo offrire a più persone possibili la possibilità di ampliare le proprie competenze e le proprie capacità, sia in termini di operare con gli altri a favore degli altri, sia in termini anche di imparare delle competenze che possono poi tornare utili in un futuro all'interno di altri contesti, altri progetti o attività. Di vita. I volontari si troveranno a vivere insieme nella stessa struttura, è una casa che ospita appunto fino a 5 persone e che avere una sistemazione in camera singola per ogni volontario e degli spazi in comune sia all'aperto ma anche poi appunto il salotto, la cucina. I balconi e tutte un piccolo studio insomma ci sono eh, diverse comodità e i volontari poi raggiungeranno tutti i giorni l'ufficio da cui si ritrovano la mattina con i propri colleghi e poi si recano a prestare servizio come già detto o all'interno dei centri che sono uno fuori dalla città e uno all'interno della città oppure nel contesto locale nei vari luoghi nei quali svolgiamo i nostri, i nostri servizi e i nostri eh, compiti sicuramente è una dimensione a tutto tondo e eh, che occupa sicuramente 24 ore su 24 del tempo in relazione con qualcuno eh, i compagni di servizio saranno anche compagni di vita per cui bisogna tra le varie capacità acquisire eh, o potenziare quella di saper gestire gli spazi insieme saper vivere le dinamiche di gruppo saper stare a servizio saper sopportare e supportare i propri compagni di viaggio. Ecco, sicuramente ci saranno dei momenti più difficili, però XIA è al servizio dei volontari e del proprio staff anche per gestire le criticità che dovessero emergere. <totipo> Il contesto nel quale viviamo e operiamo è una cittadina di piccole dimensioni, molto tranquilla, che si ripopola d'estate quando dall'Austria, dalla Germania, dalla Svezia tante persone che lavorano durante l'anno in questi posti, poi si ritrovano per eh, fare le proprie vacanze in quella che è la lo loro patria, la loro casa. Um, il clima è invernale freddo, e estivo molto caldo, per cui bisogna coprirsi molto l'inverno e stare pronti a delle escursioni termiche abbastanza forti, d'estate quando di giorno si arriva anche a 30 35 gradi ma la sera si scende anche intorno ai 10 per cui appunto bisognerà vestirsi a cipolla ma sarà nostra eh, preoccupazione è quella di darvi il più possibile elementi per prepararvi a questo soggiorno. Eh, il lato positivo di Biac è che si trova molto vicino al confine con l'Unione Europea per cui con la Croazia che dista circa 20 km da dove ci troviamo per cui appunto è abbastanza raggiungibile qualsiasi punto che dovesse servire di emergenza a partire anche dagli ospedali. Gli ospedali sono presenti anche in Bosnia e anche a Biac ma sicuramente la qualità del servizio è più affidabile in Unione Europea. Nel caso in cui ci fosse bisogno ci sono le procedure che bisognerà rispettare che permetteranno anche tramite l'assicurazione e tutti i meccanismi di intervento necessari a eh, mettere a salvaguardia i volontari in qualunque momento. Eh, L'acqua è potabile, la corrente è come da noi, per cui non ci sono particolari eh, segnalazioni a riguardo eh, sicuramente ci possono essere dei momenti in cui ci possono essere dei disturbi sulla linea elettrica quindi l'elettricità viene a mancare in alcune ore ci possono essere dei momenti in cui quando ci sono forti piogge è consigliato non bere l'acqua dal rubinetto però appunto sono tutte indicazioni che vengono fornite ai volontari allo staff espatriato nel momento in cui ci si trova direttamente nel posto sì, sì, sì, sì. Per partire è necessario avere il passaporto. Nonostante in Bosnia e Herzegovina si possa entrare anche solo con la carta d'identità, per il tipo di permesso di soggiorno che verrà fatto sarà necessario avere il passaporto sul quale verrà poi apposto il visto di residenza che vale un anno. Oltre a questo prima di partire i volontari dovranno mh, prendere dei documenti, in particolare certificato eh, penale e casellario giudiziale per cui appunto sarà necessario fare una procedura di richiesta al proprio tribunale di competenza portare delle fototessere e questo sarà quanto è necessario per la parte pre partenza e, oltre a questo per il resto nei supermercati si trova tutto il tipo di cibo per vivere anche cibo italiano per cui quindi non solamente prodotti locali ma anche prodotti classici di esportazione che noi italiani portiamo e amiamo all'estero eh, eh. Dalle parole che ho riportato spero di aver suscitato una curiosità da parte delle persone che sono interessate sia ai fenomeni migratori sia al contesto balcanico. Sono due ehm, realtà delle sfide che ehm, hanno una certa complessità per cui sicuramente avere persone che sono interessate ad approfondire questi temi senza venire a salvare il mondo ma con la voglia di imparare e mettersi a disposizione Ecco, diciamo che queste persone sono le benvenute e speriamo di poter offrire a loro il nostro meglio anche nell'accompagnamento a capire quelle che sono mh, queste sfide e complessità che ogni giorno ci troveremo a vivere insieme. Ci vediamo via. <susurra> uh -huh.